una volta è venuto John Wayne a Catania lo sapevi tu? No, John Wayne mi manca. non ricordate John Wayne l'attore eh? che però lo chiamava John Vine perché era scritto Vine, Vine. No? John Vine detto John Wayne il vero nome era John Wayne vinne a Catania Caruso è una cosa meravigliosa il cui è pigliare a John Wayne all'aeroporto Saro fa sapere, ma è non, non lo sapevate? sapevate eh? No, non lo sapevate, adesso lo sapevate. Saro arrivavo a macchina, io a picchiare a Joe Wayne, già quando partivo da casa era emozionato, eh. a pigliare a Joe Wayne, Joe che Wayne. Rose. ma come la a dire mia, che io vado a picchiare a Joe Wayne, le persone, è peggiunta, Mossetto, una macchina con me e mo c è Moboto, Catania, Catania, un mito non Joe non Wayne, capita, non capita sempre. Basta, come arrivavo a Joe Wayne, che era quasi... In incognito, no? All'aeroporto sai? Io saro perché non c'avevo gattello, John Wayne. Ma c'era scritto proprio John Wayne. Non avevo gattello, John Wayne, cioè, Wayne vedevo andare a bestia. Mr. Giusto? Wayne! Mr. Wayne, basta come si dice. Io saro. Cioè, sì, sì, io sono saro. Oh, good saro, vero? Tu, bravo ragazzo, mi hanno detto bravo ragazzo. Beh, lui così. Saro, no? tu aspettare me un minuto perché io dovrei andare in bagno. Ah. In bagno. E io lo sa, lo sai, ci pensavo un attimo, c'è cioè pure, magari Joe Wayne va in bagno, no? <ride> e non ci siamo abituati, noi ci cioè, vediamo gente geni alla televisione e pensavamo che sono sempre gli no? <ride> che beh. non vanno in bagno, non mangiano, non nomono, ma anche loro anche sono loro fanno loro esseri umani, insomma. anche Joe Wayne aveva bisogno di andare a fare la pipì. Okay. Basta, se ne va in bagno, dopo cinque minuti ritorna tutto un gazzato che si senteva da lontano, no?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 E lo ho visto che insomma era ingazzato? Joe Wayne dice ma che fu, tale aveva oh, buono signori miei, non ci crederete? Che Joe Wayne aveva tutti i scappi fino qua, fino alla metà della, della tibia, tutte bagnati. Ma perciò Saro dice, ma come? Joe Wayne, cosa fa la pepinta e eh, no, Joe che... Wayne, <ride> Joe Wayne un mito, ma non ci posso credere mai, basta che io... andiamo Saro, andiamo, andiamo, io molto arrabbiato, basta che non dà la macchina, appena mi chiama la tangenziale fuori dall'aeroporto, cioè, scusa Saro, dice dimmi John, dimmi, se cioè, tu fermare l'aria servizio qua, io dovrei andare in bagno, a un'altra volta, un'altra volta, c'è Joe Wayne, ma se ci c'è cinque minuti fa. Basta. Che questo trase nell'area di servizio, Joe Wayne scende, wait for a moment, aspetta un momento. Basta, questo se non vai in bagno, come torna cinque minuti dopo, ancora più un di prima, gli era bagnato dalla cintola in giù. <ride> che tu dici, ma come Joe Wayne, il mio mito. Cosa fa a pipire un gordo? Ma ci posso credere è che è Joe possibile. Wayne? Ma io tu sai, non ci disse manco una parola, eh? Io ti chiamavo mai che macchina, ingazzato Joe Wayne. Io speriamo che non ci la solo lo fare questo, perché spara questo, <ride> no, no? Joe Wayne, basta, cominciano a camminare una volta nella tangenziale. A un certo punto c'era l'altra area di servizio, no? Prima di arrivare, scusa Salo, scusa. Se cioè, Tu puoi fermare area di servizio, io dovere andare bagno terza vuota, eh. La Terza volta, Che sì, ma strana. allora John Wayne è incontenente, eh. ma non ci poteva credere mai mai, Saro, era incredulo. Uno che viene dei film. Certo, eh. John Wayne, Cristianazzo Riccino, che tu ci puoi sparare, 14 vuote non muore mai, mai. Film, non muore mai. Basta, chi sto scendendo dalla macchina, vai in bagno, passano 5 minuti come tonna, signori miei, non ci crederete, vagnato, do petto, fine peri. Ma fa di nuovo. Ma Saro dice, ma non è possibile, ce lo devi domandare. Cioè, scusa, John, dice, ma... Ma rimma verità, ma c'hai problemi di incontinenza, va? ma è possibile che Joe Wayne si fa a di un No, c'è saro, ma cosa dire? Ma allora perché sei tutto bagnato? Sì, sì. Ci aiuto il se... botto. Oh, c'è perché? Perché ogni volta che io arrivo a bagno tutti quanti appena vedere, oh guarda da qui c'è Joe Wayne! <ride> Eh no, Joe Wayne, ma noi non capiamo eh perché noi <ride> ma da Joe Wayne, <ride> giustamente vabbè, vabbè, è normale, era una Ma Qualcuno però... lo sta capendo dopo, no? No, <ride> dopo. no, no. No, ma Joe Wayne, poi sì. finita questa disavventura, che lui dice, John, vabbè, frutte va. Basta. Fotte cioè, ora ti porto a vedere. E eh, la mia città, Catania, eh! perciò cioè, arrivano sai, o Porto, arrivano a, davanti all'Acchio della Marina, a Joe Wayne come ho visto, oh, very good, cioè, cosa è essere questi? Qua, questi Marina. sono famosi, gli Acchi della Marina, sì. sono 56, cioè, gli Acchi della Marina sono 56, ah, sì, oh, cioè, bello, very good, c'è cioè, quanto tempo vuoi mettere per costruire Acchi della Marina? C'è cioè, quanto tempo? Cioè, mi pare che questi ci sono stati 5 anni per farlo, ah, eh? non è che è un lavoro... Oh, 5 anni, yeah. O noi in America questo, fare questo in tre anni? Eh, ma ah, sono è poi americani siete non è più bravi, no? sono più veloci siete di noi. Siete più veloci. Insomma, però questa cosa a Saro dice, insomma, questi americani che vengono qua, che vengono a dire che siamo più lenti di Idi, va bene che è Joe Wayne, però non è che manzottare, scusa. Basta, pigliarlo, sai, su Talacchi, arrivano a piazza di Diario Massimo, come ho visto il Massimo Massimo. Bello. bello. Oh, scusa, Saro. Cosa è essere questo? Ah, che questo teatro Massimo Vincenzo Bellini, dedicato al nostro cigno. Ah, very good, bello. quanto tempo vuoi costruire questo teatro? Gioco Saro, eh, gioco niente, che te posso dire, eh, gioco, eh, con da tre anni, abbiamo un'aria, non eh? è? Ho eh? <ride> tempo di montare un ponteggio, <ride> ci cioè, facciamo un sistema di teatro, di manipolo tre anni, e mi fatto un teatro di chi che è eh, il numero uno. Ti chiedo giustamente, no? Eh, giustamente. Gli a ja, Joe Wayne, aha, tre anni, a noi questo America in un anno e mezzo pronto! Addirittura! Taglia di cristallo, davvero, ma che c'è qua? Ma chi sta americani che sono proprio a così? Basta, pigliano la via Vittorio Emanuele, arrivano verso il Duomo di Catania, gli ja, Joe Wayne ci fa, venendo la chiesa di Sant'Agata, maestosa, oh, Saro, è, cosa è essere questo? È, Saro, Frenau, John, ti giuro che ieri non c'era! <ride> <ride> non c'era, non c'era! Non c'era io, no! Famlo a putter, no! No, no, ma a quel punto Posteggiano Posteggiano Domolo! No? Perché la bazzelletta era nulla no, che? No, perché? No, ma lui si ma sta scusa, regolando! A Joe è... Way, va a Catania, quando vuoto può bene, non da cadere! No, no, no, no, no, no, no, no, quindi a posteggio al Duomo. Dice, Ti faccio vedere la pescheria del fish market, fish market. pescheria nostra di Catania famosa, Famosissima pescheria. che vieni, vieni, cammina con noi, cammina con me. Basta, a un certo punto c'erano delle arance, no? Belle arance. Oh, queste arance, sì, certo, queste sono le nostre arance famose siciliane, oggi oh, cioè, piccole, cioè, noi America... Avere arance come pallone di basket. Addirittura, grande così. big, big orange. Ah, nendere meno, sì sì. Ah, e que quelle, quelle, cioè, quelle, sono. quelle eh, sono. sono ba banane, no? si affrontava, ah ma queste banane qua <fricane>, africane, no? Cioè, noi America avere banane grosse così, Dupate. bambini americani fare canoa con buccia di banana. Addirittura. No? Addirittura, no? A un certo punto. C'era Saro Finicchio, è presente a Saro Finicchio? Saro Finicchio è un molonaro. Ah, quello che vende meloni? Sì, un molonaro è un, un ortofrutticolo particolare, no? Perché un molonaro di solito non è un ortofrutticolo che a monda la mattina e smonda la sera. Il Molonaro, siccome ha una catastrofe di 600 Moloni è una piramide, il mondo giugno, il mondo 8, oh, è ottobre, oh, eh. il mondo è che moloni, mondo è salutiamo a Giovanni Finicchio, Giovanni, perché Saro è l'altro, Giovanni Finicchio, perciò c'erano questi bei Moloni di addoco. John dice, scusa Saro, è cosa è essere queste palle verdi? c'è niente, giorno, fottitini un poco di piselli sono eh? <ride> ma scusa ma che c'avete a dire no vabbè basta basta perché se sarò...